Adesso vado a letto, calma. Allora, dov'è il mio letto? Eccolo qua. Vai, sto andando a letto. Ok, ci sono. Ho tre cuori. È bella, fra Allora. Bentornati ragazzi, su questo nuovo video. E... Eh... Questo video sarà un po' diverso da quello che Ok. Ok. Faremo due prospettive diverse, la mia e quella di Lenzo. Perché oggi... Siamo un attimo zitti che devo parlare lui. dei lavori, ognuno farà dei lavori, lui scaverà, andrà in miniera uh, e io farò la di questi bellissimi questi bellissimi. Sì, quindi... Mi sono già messo al lavoro prima, con come vi ho detto, ho raccolto tutti gli animali che c'erano qua intorno e poi tutto e le carote sono nati no adesso non ne preso più perché ci sono anche le stagioni e proprio il grano vedere, sta facendo molto bene quindi quando Lorenzo uscirà da quella sua tana potrà vedere quanto è bello quello che fa yeah. e ci spero allora, allora, allora vediamo tutta la redstone che sta gli altri, gli altri. fra ci serve il paper e il paper Oh, Luna Redstone! Destabilizzate Clut... Cluttery... Clutterate Cos'è? Buona roba Ma oh, che bello, guarda eh? Ma strafiga senza... La cosa che... Però comunque... Strafio, strabella Oh comunque c'è il fatto... Ah oh, no, scherzavo no, ecco. Ma cosa fai con sta roba? Cioè... basta, questo è Prendiamo un po' di, un po' d'altro carbone Basta, perché poi pure paura che cade nella lava Ok, qui c'è lava eh, sì. allora. Poi Allora, le ti do un consiglio, sempre parlare Devi sempre parlare, perché sennò devi intattenerti. Allora, allora, perfetto Pff, Madonna, il parkour devo fare Okay. Uh! le, le, le, le. Cosa abbiamo qui nei miei si occhi? Si altri ok. Bello. Molto bello. Continuando, c'è stata una breve interruzione tecnica molto tecnica. Sì, è vero, anche a me. Quindi adesso ci siamo. Sì, e allora questo, Sto continuando come potete vedere la Boh io vado un po' indietro Dicevo che comunque quando Tu vai in caver Nella caverna Per Insomma trovare Minerale Minare qualcosa Alla fine comunque la lava ti aiuta molto Nel senso di luce perché solito sai che quando gli si serve ma luce. Ma è posizione, perché tu sai esatto. che se la. lava, la lava se sai che sei. Eh, esatto. Ci sono i diamanti a volte sotto. Infatti io. Ah, ho no, ma guarda che comunque diamante. anche quelli i lapislazuli. Sì, ma valgono più i diamanti che i lapislazzi. Porco! Bella fra! Bella fra ti devo dire. Mi sono trovato un, un creeper davanti, dio santissimo! Aia, dio Santissimo! Yeah, ti, faccio il tipo da eh? me? Sì, sì, vai tipo. Perché non so, mia sorella? se, Madonna. Tutte se ne dove cavolo le trovate? Oh, che strane mucche preghi, sta mod. Anche i polli sono abbastanza strani. allora ritorniamo giù. Però posso mettere il letto qua sopra nel caso. Sì, però non distruggermelo, per favore. Basta che lo metti sul prato. Qua, l'ho messo da questa parte, va bene? Ti va bene? Sì Oh, bene Continuiamo dopo un altro errore tecnico Che ha fatto questo ragazza. Ora ho capito perché l'hai messa qua sì. Facciamo finta di non averla vista Cosa? La lava Che c'era uno spazio con la lava, non l'avevo vista e quindi C'è più sugar Sugar, Rami, sugar che adesso non ci sono materiali, strano Qua stiamo facendo il giro in donno No, mi sei buggato Proviamo a fare il giro così siamo bene! Proprio bene! Oh perché è uscita una mucca? Ah, eh, dannazione! No. Eh no! Eh, mi dispiace! Prendiamo. Uh, eh uh, mi dispiace. Anzi, cos'è questo il copyright? Tanto finiamo questi che ci servono. Servono una mia mucca. Così che non li sprechiamo. Sì, non ci dovete guardare. Cosa volete vedere? Eh mi fa se scappi però... Eh. Chi scappa muore. Ma io sono scappato. Tanto. Eh, Ma lo sono un animale. Sto fermando la notte. Mamma ho spento il mouse. Perché? Perché mi si baga tutto. Non è persa, lo so già. ok? eh guarda si, no ma no ma è così, no il farmer che anche tipo il costruttore no sì. ok Vabbè dai abbiamo ma un po' di cose Andiamo così, no il Comunque il tuo mio Minecraft Esatto. Ma Esatto Intanto che non stesso Minecraft però lascia perdere Minecraft Però è... no. Non so più cosa fare Cioè se per te fare qualcosa mettiamolo. Poi mi devo suicidare Comunque con tutto il tuo devi un po' cercarlo ovunque perché non si sa mai Cioè nel senso Lo so Infatti non lo ripetevo so io, come si dice in italiano? Che ne, che ne so indese? io Non lo so Se qualcuno lo sa, scrivono nei commenti Comunque non Allora posso farvi vedere i codici no il mio amico qua mi ruba tutta la roba? No, allora Se nel caso, se volete un video particolare che noi facciamo, dite, scrivetelo giù nei commenti e noi lo faremo di sicuro. Qui, ce sto cercando? È un <ride> mio amico un po' stupido. Uh. Allora, ci siamo. Hai del ferro. Io, secondo te, c'ho del ferro? Eh, ecco. Me lo chiedi pure. Sì, ce n'è in abbondanza di ferro. Meledante. Va bene. A quanto? Ora me lo devi adesso Ok però devi un purificatore dell'acqua A caso totalmente Allora io posso okay. Ah però comunque tipo Ma Eh? Porca. Ah lo vuole vero sì o no? Eh, questa potrebbe essere una buona azione. Eh, esatto. Aia. Fra! Stavo letteralmente... Aia. Stavo... <ride> Aia! <ride> allora, ho fatto troppo ridere. Io, letteralmente, stavo minando il risultato minerale super cool. Arrivi, tu mi dici nel momento giusto quando stavo... Lo stavo mirando, ti prendi il pieno! Non ho perso niente, però mi hai fatto male! Ferro, ai, ti do Tieni! No, vero, vero! Ma non ce l'hai! No, non ce l'ho! No, aspetta, ce l'ho, ce l'ho, dammi, andiami! Tu c'hai del pollo qualcosa? Io c'ho una stecca di Te ne do 15. Aspetta, per quanto? Sì. 15. Le no. Le bistecche qua ci servono dalla vita. Per sei bistecche? Sì. Va bene, ci sto. Cook te eh. Ok, no. Eh, però, vai via. Lontanati, Ti do anche queste perché te le avevo rubate. Ah, quindi cioè le uova mi servono per riprodurli. Ma non è le uova? Fra! Te l'ho già dato Ti dare un pezzo di carbone. Ok Mi dai, dai le uova? Te le hai date? non me le hai date le uova, cioè? Chi? Okay. No. ok, dobbiamo dormire No, aspetta che devo Fra, devo andare a dormire? Dove le uova ai Buona. Ovvio! Tiro un uovo però non mi va a troverso E mi nasce pure un pollino Ho un pollino Buonanotte! Ho un polletto! Dormi! Cavolo. No! Fra dormi! Ah, sono scappati fra dai! Fra, fra sono scappati da pollo! Io non riesco a capire cosa sta succedendo a lui Perché non riesco a vederlo da qua sono scappati i due polli, no? <ride> I miei due polli vieni qua a darmi. Il, oh. Chi esce eh, lo uccido quindi vedete un po'. Ah, <ride> <tutto il> <ride> vedete voi se volete tornare o no. Glielo dici così, proprio minaccia di morte. Proprio ah, sai che nessuno ce li hai. Le ho ha dato il fra, dormi cavolo. Eh Aspetta, cavolo, mettere il ruolo. Guarda, sono tutti due polli delle uova Vado intanto a cuocere qualcosa Ok, arrivo Mi metto il suo capello e... Vai, entra nel sacco a però No, no, no, ok no. Vai, questo sì, un Sì, un attimo Il sacco a pollo La gravità, il sacco a polvo. Si sì, si. Sì, capito? No, non l'hai capita. Vabbè, devi capirlo allora. Se non l'hai capita, capiscila eh, Oh, Ma vai a letto? Si. Sì. Adesso, ok. Un attimo. Si. Qua eh. sì, uh, questi. Perfetto. Se non vai a letto, ti tiro un pugno. Dovete sapere che in questa cassaforte ha messo due porte così vicine che. Eh lo so, non so mica un po' Che poi il, il coder, ok l'ha messo lì attaccato. Quando, quando si aprono entrambi è un casino, cioè è il casino della Madonna. Ma non è che sia quando si aprono entrambi. È autunno! Credo. Io vado giù. È autunno, ti ritorno una piuma. Ma non la voglio la prima. Eh, beh, la è questa qua la farà arrabbiare a morte. Quando lo vedrà. Allora... Vabbè, se mi fa arrabbiare tanto ti uccido. No, e wah, wah, calma. Allora, avevo preso un'altra strada. Allora, Eccola qua, questa è la strada. No. Dove va? un po' di inventare con tutti... testa roba. Ok, vediamo. Da poco devo craftarmi un altro piccone perché... Eh Sono tutti i soldi che vuoi tengli atti Quindi sono tutti i soldi per, per la sua armatura Mi sembra non stiamo migliorati Non mi sembra Se lo spesso è già me ne vedi Vabbè, e ti piace? Non non allora sto zitto, che ti devo dire? Cioè... Per me va bene, cioè non mi la meno. E fai bene a non lamentarti. Tra poco torno su che prendo un attimo i materiali. Uh. Eh. Dio, Santi, qua come mi butto? Allora acqua. Fra Fra Ok Piano piano Cerchiamo di andare giù Uno a uno Cavolo Lo so è pericoloso Ecco esatto Però non mi sono so fatto niente Prendiamo questo ferro qua no, E quello poi quello vi quello quello. Ok no aspetta. Ce n'è un altro okay. eh, Qua Un Stava pure il quarto Stava di quarto Ok Guarda, Ci andare. sono Ok S Ok devo fare così Che poi sono davvero immerso nella lava Ma scusa sei, mo sei morto scusa. No nel senso che è proprio La lava qua Ce l'ho da entrambi, le entrambi i lati E poi in mezzo c'ho l'acqua Voi avete capito, io no. no. Ah, già che ci sei, mi prendi un po' di obsidiano. No, eeeh! trovato oh, l'oro, trovate l'oro! Ok, io trovo trovato i diamanti. Zitto tu. Che tu ci sa tu quanto? Neanche due minuti, io sto qua. Sotto qua tutto il tempo. 24 ore. devo cercare. faccio anche un magari. Vieni anche tu? Ti vengo a far compagnia No, tu devi stare su Perché Ti devi stare fare? su Ti devi stare su A far dei cavoli tuoi No se mi serve qualcosa Che cavolette cioè... tue te devi fare Allora o mi prendi la roba oppure io vado Che io. ti devo prendere? Ossidia C'è l'ordine 9 no. Di cosa? Di Ossidia Italiano 9 no, di ossidiana. Ossidiana. Ossidiana. Ossidiana. Ossidiana Ossidiana Non ti manco l'acqua Come va a zappare l'Ossidiana? Ah oh, fra c'ho l'acqua qua, ma perché non lo so, non sono scemo eh, ma Sono fate, scemo sono... Vabbè quello non è, è. Eh frate Sono un posto dove ce ne è un Bella fra Bella allora. fra Sì Sì Fra È impossibile È impossibile Io so dove ce ne di là